Buongiorno amici e amiche di Volon Wright, siamo qua al Museo di Arte Urbana di Torino dove si è tenuta la prima giornata del MAU4ALL. Come nascono i racconti d'arte del progetto MAU4ALL? Sì, eh, dunque i racconti d'arte sono, diciamo, delle invenzioni, diciamo così, invenzioni di tipo narrativo, che traggono la loro suggestione direttamente da ciò eh, che l'opera vuole esprimere, eh, un po' anche dal percorso dell'artista e un po' anche dalla fantasia che... Che, che mi riguarda, diciamo io sono stata contattata eh, dal MAU perché eh, da moltissimi anni da sempre mi occupo di teatro e di ehm, recitazione, di laboratori teatrali, di far lavorare la fantasia e ho cercato di mettere insieme ciò che l'opera ehm, esprime e ciò che io invece come persona recepisco. Per fare questo, però, mi sono fatta anche aiutare da eh, appunto persone che sono state eh, graziate dal senso della vista eh, e ho cercato appunto di modificare eh, tutte quelle cose che io davo per scontate e che invece scontate non sono. Com'è stata l'esperienza dei racconti del Mau4Ol? È stata bellissima perché praticamente è, è come se io fossi entrato direttamente nell'opera. È stato veramente interessante. È un, la prima volta che eh, fruisco di una, di una descrizione del genere, solito ho sempre eh, le volte utilizzate opere magari tattili in cui ho potuto sentire con le mani quello che l'opera voleva non so, rappresentare. Ma stavolta, eh, l'essere stato coinvolto attraverso un'attrice un che, che me l'ha proprio raccontata, come la, evidentemente l'artista l'ha voluta eh, rappresentare, per me è stata un'emozione fortissima. Com'è stata l'esperienza dei racconti d'arte? L'esperienza, parlo a nome del, dell'Unione Italiana Cecchi e Ipovedenti di Torino, eh, quale io rappresento in qualità di ehm, consulente per la cultura. È stata personalmente, in qualità proprio anche di persona ipovedente, ehm, inclusiva nel senso che ehm, la descrizione fornita eh, dalla persona che ha curato questo aspetto è stata rilevante per noi in quanto ci ha permesso di eh, conoscere e immaginare eh, un'opera che ovviamente è prettamente visiva sia dal punto di vista della eh, sua concreta realizzazione e sia per quanto riguarda anche la, la storia insomma, di quest'opera legata anche all'artista, quindi un percorso veramente inclusivo di eh, un museo che nasce ovviamente come eh, approccio visivo ma che per noi, grazie alla collaborazione insomma, di chi lo dirige, eh, ci, ci sta con, consentendo una, una inclusione che spero possa proseguire nel tempo.